Thank you. la mia paura è, allora si, si dice, poi sono dicerie, sono cose che non nessuno sa che è il classico, la classica entità demoniaca, demoniaca che compare, è un po' burlone, un po' vuole farsi sapere sempre che compare chi prova a fare la, la tavola Ouija se però è lui che è fermo qui se però sono stati loro, prima di noi, ad evocarlo e hanno fatto qualcosa di, di grosso, di sbagliato che, che quindi è rimasto qui, quello è la cosa che mi fa preoccupare adesso. Ah! N e cosa ti hanno fatto di male C A, A. T. T O Evocato Quindi l'hanno evocato volutamente? Non fatto loro ma... Per no. quale motivo? Sì, ma comunque sia non sono anime tue. Noi faremo benedire la casa. E faremo una bella purificazione della casa. No. Tu in un modo o nell'altro andrai via. Che puzza di bruciato, tu non la senti? Mm, infatti pensavo sono fosse questa candela qui, ma... non sta bruciando nulla. No. Tu andrai via da questa casa. No. Questa casa non ti appartiene. Questa casa è nostra. Siamo noi che comandiamo in questa casa. devi lasciare stare Michele e Teresa no. ragazzi intanto fateci sapere nei commenti qualche suggerimento un aiuto che ci serve praticamente fateci sapere cosa ne pensate prima di tutto nei commenti e fateci sapere anche come potremmo liberare casa da questa entità malvagia. No, no. madonna. Io ho sentito anche che bruciare la tavola qualcosa serviva. No. Poteva servire bruciare la tavola. No, io invece ho letto altre volte che dicono che non bisogna bruciare la tavola. E cosa bisogna fare? Non lo so. Ci sono altre anime oltre a Teresa e Michele che tieni qua in casa? No. Quindi questa casa, questo luogo ehm, è occupato da solo tre entità? No. Come no? Devo no. Adesso devo no. E magari non, non sono... Boh, anime. Questo risponde così, ma cos'è... Se... Non fa fatto Ho paura quando fa questo movimento qua così, eh? Quanti siete in questa casa? In agitazione. Tre. Cos'è stato? Non lo so. Sembrava come grattare, sì, no? Sì, infatti non sapevo se era la la, la, la ma veniva da là Ah, allora io sentito una voce ancora? Ti giuro, sentito una voce qua mm -hmm. Così Tu lo vedi così? Sì Avanti! Sei zozzo, no? Fai accendere quello strumento fino al rosso. Dai. L'hai visto? Sì, si è appena acceso sul, sul ferretello. Non puoi stare qua, in questa casa. Devi andartene. Devi andartene via. Devi lasciarci in pace. facci vedere quanto sei forte Cioè? Sposta qualcosa Fatti sentire O vieni qua in mezzo a noi Facci parlare ancora con Michele. No. Mamma mia, io so che se la qua davanti non le gli schiaffi. No? C'ho questa... cosa dentro. Io no. Non lo so, sono sempre tutto sto stupito. È come se in un certo senso l'energia negativa se l'ha un po' attirata, è come se l'ha un po' assorbita, no? Tu dici che la tavola può in qualche modo essere impregnata di, mm. di negatività o di entità. Sì, c'è cioè chi dice che alcuni oggetti si impregnano di energia sia positiva che negativa, mm. oppure la stessa stregoneria in Wicca, per um, dare energia a, una, a un oggetto o um, caricarlo, lo caricano in questo modo, caricano l'oggetto di energia faccio, esponendolo non lo so, ai raggi lunari, oppure immergendolo nel sale, quindi gli oggetti in se stessi possono essere caricati, sia l'energia positiva che l'energia negativa. Okay col fatto che questa tavola Ouija, poche volte abbiamo avuto risposte benevole, no? più delle volte sono state sempre negative può essere che abbia assorbito energia negativa col tempo e che que questo influisca in qualche modo in ogni nuova seduta e quindi tu pensi che se noi avessimo una nuova tavola Ouija non lo so, è un'ipotesi però io proverei non mi hai fatto finire di parlare, di questo non non devo non non dirti però <ride> tu pensi che con una nuova. cioè, se qua adesso ci sono Zozo, più altre. Mh, quello che capisco io è questo. Se ci sono Zozo e altre entità maligne, mm -hmm. eh, con un'altra tavola Wija, cosa cambierebbe? Che comunicheremo con entità buone che magari ci sono qui, anziché comunicare con loro? Ma può essere. Zozo, sei ancora qui? ma di no mi sta facendo un po' il fatto di ci ascolta. Io mi sento un po' turbato o in parte responsabilizzato di questa richiesta di aiuto che, che abbiamo avuto. No? Che possiamo fare noi? Noi vogliamo parlare con Teresa o con Michele, facci parlare con loro. No. Mm. Noi vogliamo parlare con loro, facci parlare con loro. Tu non sei padrone di niente. a parlare o con Michele o con Teresa. Facci parlare con loro.